Ciao da Laura di Kairos Comunicazione. Oggi parliamo di gestione del tempo e nello specifico della gestione del tempo per fare marketing. Se sei un o se sei un professionista, devi assolutamente dedicare del tempo alla tua comunicazione e al tuo marketing aziendale. Non puoi delegare questa attività ad un'agenzia di comunicazione in toto. Devi essere presente per individuare quelli che sono gli obiettivi, per indicare quelle che devono essere le tempistiche per raggiungere quegli obiettivi e per condividere la strategia che l'agenzia di comunicazione andrà a gestire con te. Ma prima di andare avanti in questo video,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 Il primo suggerimento che voglio darti è quello di abbandonare il multitasking una cosa alla volta è un'illusione pensare che riusciamo a fare più cose contemporaneamente non è vero il nostro cervello ha bisogno di concentrarsi se vuole fare una cosa nella maniera migliore quindi quello che devi fare è cercare di dedicarti in un momento specifico a una determinata attività e concludere quella determinata attività fare più cose contemporaneamente infatti aumenta lo stress riduce la concentrazione e fa calare la produttività il secondo consiglio che voglio darti è quello di silenziare il telefono questo nostro migliore amico questo nostro smartphone che abbiamo sempre con noi che è un utilissimo strumento di lavoro è anche il più grande elemento di distrazione che abbiamo quindi se sei impegnato in un'attività importante cerca di mettere il telefono in modalità silenzioso perché è scientificamente provato, i studi psicologici dimostrano che nel momento in cui riceviamo una notifica il nostro livello di attenzione cala vertiginosamente perché la nostra testa si proietta subito sulla curiosità e sul desiderio di andare a vedere qual è quel nuovo messaggio che abbiamo ricevuto. Il terzo suggerimento che voglio darti è quello di organizzare le cose da fare secondo un criterio di priorità e di urgenza. Non tutte le cose hanno la stessa importanza nella vita e così non tutte le cose lo hanno nel lavoro. Ci sono delle cose che sono urgenti e che sono importanti e quelle cose le devi fare proprio tu perché non possono essere delegate. Tutte quelle altre attività che non rientrano nella categoria dell'importanza e dell'urgenza cerca di delegartle o comunque di demandarle ad un secondo momento. Quarto suggerimento, in linea con quello che è il tema del nostro video di oggi, cerca di dedicare del tempo al tuo marketing. Non pensare di delegare completamente questa attività. Non è possibile. Quello che devi fare è inserire all'interno della tua agenda settimanale delle ore, delle giornate fissate proprio per dedicarti al tuo marketing. Come se dovessi avere un appuntamento con un cliente. Non sono importanti come un appuntamento con un cliente, lo sono addirittura di più, perché sono fondamentali. Primo, per lavorare meglio con quel cliente. Secondo, per acquisire anche nuovi clienti. Il quinto ed ultimo suggerimento è quello di organizzare la tua giornata lavorativa in compiti, suddividere le ore, come dicono gli inglesi, in task, decidere e attribuire una determinata fascia, un determinato tempo a quella determinata attività e cercare di esaurirla così come hai deciso appunto di concluderla. Se ti è piaciuto questo video...